Siamo alla terza domenica di Quaresima, continua il nostro percorso di fede, cammino di conversione, anche di penitenza. Certo, il tempo di Quaresima si caratterizza anche per questo. A tal proposito, mi viene di dire che il Signore non può fare nulla senza di noi. Occorre decidersi per Lui, compiere un cammino di conversione serio, che ci impegni in una trasformazione della nostra vita. Per questo che dobbiamo lasciarci potare eh, come ci ricorda la parabola del fico, dobbiamo lasciarci plasmare dal Signore, guidare da Lui. Dobbiamo anche avere il coraggio. Penso alla prima lettura tratta dal libro dell'Esodo di Mosè, che è incuriosito dal roveto che arde e non si spegne voglio vedere, nell'aramaico si può tradurre voglio scottarmi, voglio allontanarmi, voglio accostarmi, ecco c'è una curiosità, forse parte da questa curiosità l'incontro con Dio, la curiosità di vedere, ecco ma anche il desiderio di impegnarsi, il desiderio di entrare, potremmo dire circa i nostri giovani che molto spesso sembra, sembra che abbiano perso questo desiderio di entrare, di curiosare anche nelle nostre comunità, nei nostri oratori, nelle nostre parrocchie. Mosè ecco, si accorge che lì c'è Dio, Dio lo sospinge, Dio lo chiama a sé, lo, lo manda, lo manda, lui ecco, tocca quel luogo sacro, a piedi nudi, deve togliere i sandali. Permettetemi ecco di divagare con la mente a quei viaggi che ho fatto di recente nelle nostre luoghi di missione e quando ho potuto vedere quei bambini a piedi nudi, anche adulti, tanti che percorrevano la via nella povertà, nella nudezza dei corpi, manchevoli di tutto, anche di quello che è necessario, ho visto lì la sacralità di quella terra, di quelle vite, esposte alla sofferenza, alla povertà. Ecco il Signore dice a Mosè, il Signore Dio, ho sentito il grido del mio popolo, sono consapevole, conosco la sofferenza di questo popolo e tu va. Mosè ha qualche reticenza, qualche tentennamento, ma Dio gli dà coraggio, lo convince, lo conduce verso il suo popolo. E così anche noi dovremmo trovare in questa Quaresima il coraggio delle nostre azioni, il coraggio per compiere innanzitutto un cammino di conversione in noi stessi e testimoniarlo ai nostri fratelli con gioia. Buon cammino.